Come acquistare con la carta del docente uno dei corsi di formazione NoKey AICA. Prima cosa, può essere utile raggiungere questo sito, quello che stiamo visualizzando in questo momento, fare didattica.it slash NoKey per vedere quali sono i corsi disponibili e cliccando sui link qui a destra leggere tutte le informazioni utili. Una volta che decido di acquistare con la carta del docente uno di questi corsi devo cliccare su il link che abbiamo qui che adesso ho scritto più in grande www.kkformazione.it eh, Lo faccio, raggiungo quindi l'home page di KK Formazione e qui dentro andrò a inserire il titolo del corso che voglio acquistare. Lo posso digitare o altrimenti posso fare un copia e incolla okay. eh, clicco sul pulsante blu ed ecco il mio corso per poterlo acquistare dovrò accedere per accedere dovrò essere eh, registrata già su questo sito cioè dovrò avere delle credenziali una, la mia mail e una password per accedere se ancora non è stato fatto eh, clicco su registrati vado a compilare il modulo con tutti i miei dati accetto i termini e le condizioni e clicco su concludi registrazione eh, io questa procedura l'ho già effettuata quindi clicco direttamente su accedi mi chiede la mail e la password accedo Adesso eh, vedrete che appena accediamo perdiamo il eh, corso che, il cui titolo avevamo inserito qui. Niente di male. Eh, vi consiglio anzi, in questo mh, momento, di andare a, mh, invece che mettere il titolo, posso selezionare nella finestrella Partnership, AICA e poi clicco sul pulsante blu Filtra. Adesso ho a disposizione tutti i corsi che, eh, di AICA e ehm, scelgo quello che mi interessa aggiungendolo al carrello. Vedete che in questo momento nel mio carrello eh, non ci sono oggetti, è vuoto. Eh, supponiamo quindi di voler aggiungere il corso PNSD Formazione Formatori, lo aggiungo, ecco che ce l'abbiamo, c'è un oggetto, clicco e eh, trovo eh, che si apre questo pannello se ho cambiato idea svuoto altrimenti concludo l'acquisto cliccando sul pulsante verde una volta che ho cliccato sul pulsante verde l'unica cosa che mi rimane da fare è inserire il codice bonus docenti che non ho ancora generato però adesso vado a generarlo quindi ehm, apro una nuova scheda mi reco sul sito carta del docente istruzione.it e accedo a questo sito tramite eh, l'identità digitale, tramite le mie credenziali SPID che dovrò ovviamente avere già eh, generato eh, con uno dei quattro enti accreditati. Ora interrompo un attimo così accedo. Una volta che siamo all'interno del sito, che quindi siamo entrati, clicco in alto a sinistra sul menu e poi sempre in alto a sinistra su Crea Buono. Il nostro è un acquisto online, quindi clicco su online, riguarda quale ambito, formazione e aggiornamento, è un, è un bene servizio uh, di questa categoria corsi aggiornamento enti accreditati qualificati ai sensi della direttiva 170 del 2016 basta qua adesso basta semplicemente aggiungere l'importo esatto l'importo esatto lo andiamo a vedere da qua lo incollo o lo digito è la stessa cosa ovviamente dopodiché clicco su crea buono confermo il buono si è creato correttamente chiudo la finestra ecco il buono lo posso salvare come immagine come pdf o annullarlo eh, la cosa importante adesso è andare a copiarsi qua non conviene digitarlo perché si possono fare degli errori ctrl c per copiarlo o tasto destro del mouse poi torno sul sito kk formazione e vado a incollarlo esattamente qui Dopodiché clicco su Conferma Voucher.